Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video oggi voglio fare insieme a voi una cosa come al solito in questi video semplicissima, velocissima un flip album che però sinceramente voi potete utilizzare come card eh, come abbellimento da attaccare su un journal, su un album eh, è inutile che vi sto a dire come tutti i modi in cui potete usarlo tanto tanto so benissimo che poi io vi faccio vedere le cose e poi sono molto felice di vederla sui, vo sui vostri lavori utilizzata nei modi più disparati, giusto quello che è, che è lo scopo dei miei video quindi, eh, allora partiamo subito da un semplicissimo foglio 35x35 io ho utilizzato uno dei miei fogli boh, non so neanche di che marca sia, devo dire la verità è un foglio che ho comprato tantissimo tempo fa prima ancora di disegnare le mie carte, quindi e quindi niente ho utilizzato questo allora non dobbiamo fare nient'altro che praticamente dividere a metà il foglio in questo modo quindi lo pieghiamo a metà così piegatelo bene sia da una parte che dall'altra così ok devo solo fare attenzione a metterlo poi dalla parte delle scritte giuste perché vediamo un po eh, perché se taglio la parte sbagliata faccio subito una stupidaggine quindi fatemi un attimino in quelle forbici dove le ho messe eccole qua allora adesso cosa dobbiamo fare dobbiamo andare a tagliare un quadrato uno dei quattro quadrati però aspettate un attimo eh, perché non voglio essere troppo veloce che comincio a tagliare e poi veramente faccio una stupidaggine dal momento che io devo allora voglio che questa sia la mia parte esterna quindi piegherei così e poi piegherei così ok ci sono eh? allora no solo perché questo foglio è disegnato quindi non voglio fare stupidaggini allora io vado a ritagliare questo quadrato adesso capirete perché e quindi in base a quello che avete voi vi potete tranquillamente poi regolare perché quando vedrete la piega come vado a farla capirete perché non dovevo fare stupidaggini e speriamo di non averne fatte perché aiuto ultimamente col fatto che anche pure anche quando mi metto gli occhiali. Ogni tanto mi piglio certi abbagli che lasciamo stare. Allora, l'idea è questa: questo, questa è la mia pagina. Ho tagliato la mia, il mio quadrato superiore. E devo andare a fare questo lavoro semplicissimo. Ora, cosa vado a fare? Vado ancora a tagliare un pezzettino, proprio un filino così, per evitare che quando vado a piegare la parte soprastante ci sia troppa precisione e quindi si vada a creare uno spessore, perché non lo voglio, quindi ho tolto, vedete, un pezzettino in modo da rimanere leggermente sotto la mia riga di piegatura, così quando vado a chiudere vedete che rimane perfetto. Allora, intanto potevo fare in modo, ma non riuscivo, perché volevo fare, quando ho preso il foglio, no, adesso vi racconto come faccio sempre, quando ho preso il foglio volevo fare in modo che eh, che questa fosse la parte bella, però in realtà per come ho messo il disegno, ahimè, non è possibile. Quindi, quindi va bene così. Potevo fare un'altra cosa, e eh, vabbè, tanto ormai l'ho tagliato. E quindi, e quindi niente, ce lo teniamo così allora, eh, qui vi faccio vedere ho tagliato con le forbici e non sono stata troppo precisa quindi dal momento che questa è la parte che rimane proprio a vista direi che deve essere perfetta per cui vado un attimino a sistemarla Ok, avevo, adesso è dritta. Avevo tagliato un po' male, quindi qui non mi piaceva. Per cui rifiliamola bene, qui così. Ok, sì. adesso è meglio. Perfetto. Quindi, cosa vado a fare? Adesso vado a prendere. Il mio attrezzino per abbellire gli angoli perché così proprio non mi piacciono e quindi li vado tutti e quattro a modificare guardate che già cambia tutto dopodiché prendo il mio distress e vado come al solito a ripassare tutto quanto perché così rimane decisamente più bello allora faccio velocemente perché non l'ho fatto prima così ok all'interno l'interno No, lo lascio così perché mi piace sinceramente no lo passo solo sul bordo esterno adesso facciamo una cosina carina con la parte che ho tagliato quindi solo con la parte rosa magari perché così non si vede la fogliolina piccolina vado a creare una tasca da inserire così non sprechiamo niente niente niente niente quindi allora io lo faccio ad occhio perché tanto poi chiaramente sapete che allora facciamo così lo faccio a 11 vado a, re... a... A togliere proprio solo la parte che c'è dove c'è il così va benissimo poi prendiamo allora, la mia fustellina che è da un po che non la uso e vado anche allora no facciamo ancora una cosa anche qui dal momento che eh, non deve essere giusto giusto vado a togliere appena appena pochino di, di bordino vediamo se così va bene eh? perché deve sempre rimanere all'interno perfetto questo perché perché chiaramente se poi andiamo a piegare ricordatevi quando fate lavori di questo tipo di non arrivare mai vicino al bordo perché se voi arrivate vicino al bordo rischiate che poi quando piegate qua vi rimane, vi rimane il gonfiore e non va assolutamente bene quindi deve essere leggermente nell'interno così va bene adesso andiamo a fustellare la mia taschina È un po che non uso questa fustella qui allora in realtà questi giorni adesso vi racconto tanto a voi posso raccontare eh, sto eh, cercando di Fare delle prove di capire bene come funziona la Cricut. Sapete che ho comprato il plotter a taglio perché ho intenzione di fare anche dei tutorial con, con, con il plotter. però chiaramente sto, sto cercando di capire sia come funziona, ma quello, sinceramente, l'ho già capito. E, però, più che altro, stavo cercando di anche capire come fare qualcosa di carino perché ho visto, ho visto dei tutorial. Ho visto tante chiaramente su idee su come viene utilizzato però però insomma io voglio fare qualcosa un pochino così di sempre con il mio gusto vedo delle cose che mi sembrano un po' tanto un po' tanto lavorate un po' tanto pacchiane quindi sono un po' sono un po' così eh, anzi mm, no vi faccio vedere una cosa però visto che eh, questi sapete che sono dei video che non c'entrano niente con gli altri vi faccio vedere una cosa che sto preparando perché mi hanno chiesto interrompo un attimo eh, poi nei, nei commenti scrivetemelo se, se, se vi sembra se non vi piace queste interruzioni che vi faccio me lo dite non le faccio più però eh, così ho voglia di condividere con, con chi so che mi segue eh, in un certo modo le cose che faccio e visto che mi sono state commissionate dei, dei lavori per, da dare a delle maestre per fine anno ho preparato dei portachiavi che non vi posso far vedere perché non li ho più qua, li ho già dati con la scritta maestra, tizio, caio, sempronio. Sono tutti molto molto carini ma magari li metterò poi su Instagram quindi li vedrete. E invece vi faccio vedere quello che ho preparato per delle altre maestre. Ho preparato, guardate che carini che sono, di questi sono molto contenta perché ho preparato questi vasetti allora la scritta l'ho fatta con un vinile che è un, un rosato tutto lavorato sì, così si vede anche se c'è la luce sopra che dà un po' fastidio ma eh, io li ho fatti perché li volevano neri ma io gliel'ho proposti di questo colore perché mi sembravano più fini ne ho fatti cinque: chiaramente ognuno con il nome della maestra e poi eh, la ragazza che me li ha commissionati poi il giorno del, della fine della scuola li riporterà dal vivaio dove ha comprato eh, questo questo vaso che mi ha, mi ha procurato lei farà mettere la piantina e gliele regalerà confezionati e io li trovo carini carini quindi questa è una, una delle cose che ho fatto perché mi sembravano abbastanza fini mi piacevano l'ho fatto ditemi che cosa ne pensate e quindi adesso sto pensando a qualche cosina da fare per uh, però vabbè eh, prima o poi vedrete delle cose delle cose nuove che eh, vabbè, anche chi non ha la cricatta mi rendo conto che magari uno dice ah fa dei video però intanto sono delle idee uno in qualche modo può fare diversamente se non, ha, se non ha il plotter a taglio comunque in qualsiasi caso vi dico che questo plotter a taglio è veramente veramente carino si fanno un sacco di cose E quindi ad avere un po' di fantasia un po' di tempo che in questo momento per esempio tempo ne ho veramente poco e, mh, si possono fare delle cose molto molto molto belle cercherò di farle vediamo com'è come sarà allora eh, torniamo a noi ho fatto la, sta la tasca troppo grande troppo alta non mi piace la, la riduco ancora un pochino perché è troppo alta togliamo ancora un po chiaramente come sapete tutto ad occhio va bene così vediamo ok così ci siamo vado a ricreare anche qui i bordini perché altrimenti non funziona bene e adesso vado con la colla ad attaccarla così si è aperto un po il foro di questa colla ne esce un sacco vabbè ok quindi la metto leggermente più in alto Così, mi raccomando, ricordatevi quello che vi ho detto, non andare troppo vicino al bordo, piuttosto rimanete precisi con questo, ma non con questo che deve chiudere, ok? All'interno della mia tasca vado ad inserire dei particolari del mio eh, realizzati con il mio kit eh, cerimonia, che io so che anche avete, quindi... Non... vedete che ho fatto un libricino semplice semplice e, e qui abbiamo due tag quindi inserisco qui libricino e tag facciamo in modo che appunto eh, facciamo così no, metto questa che spunta il pizzino questa qui mettiamo qua e così si vede la farfalla ok, così mi piace e chiudiamo ora per decorare il frontale ho, ho preso sempre delle tag che ho ritagliato semplicemente dagli abbellimenti del kit però voglio in questo caso allora facciamo così devo passare il distress perché voglio che che si veda un po' il rilievo perché altrimenti rimangono piatte invece se noi passiamo il distress quando le andiamo ad accavallare perché voglio fare una cosa semplicina però secondo me viene carina adesso vediamo poi magari quando la realizzo non mi piace ma non credo vediamo un po' vabbè intanto devo andare a mettere all'interno delle tag qua un pochino di nastrino allora, vediamo un po' se, sì. mettiamo questo così facciamo una cosa che che non sia aspetta che mi piacciono le cose facciamo tinta su tinta che secondo me viene più viene più carino, non viene pacchiano allora faccio così eh. faccio in questo modo così io non spreco lo, non spreco il, il nastrino perché lo vado a tagliare dopo e sono a posto eccoci così idem facciamo di nuovo li facciamo tutte e quattro sì sì preferisco il, il nastrino tinta su tinta perché già questo, questo kit di carte è bello è bello decorato quindi già fa tutto da solo aspettate perché qui come al solito sono stata tirchia ma si può cioè non è possibile eh, ok mamma mia non ho ottenuto neanche abbastanza abbastanza nastro per fare la tag piccolina cioè sono messa malissimo ok ci ho fatto eh quindi chiudiamo, tiriamo un po' andiamo a tagliare anche questo così le ultime due allora sì in effetti potevo anche prepararle prima sapete che io cerco di fare le cose un po noiose cerco di farle prima però eh, mi sono dimenticata quindi devo farle adesso Va bene lo stesso ce la posso fare fare più in fretta possibile anche se sapete benissimo che poi quando uno cerca di fare le cose più in fretta possibile generalmente eh, come in questo caso ci sto mettendo tre ore semplicemente a far passare il nastro dall'altra parte, vabbè, ce l'ho fatta, va? ok, così, e l'ultimissima, allora, qua dividiamo a metà e via, ok, chiaramente questi sono tutti i nastri di recupero che ve l'avrò già raccontato, ma devo dire che a forza di usarli pensavo di averne tantissimi invece mi stanno finendo per quello anche vabbè che non spreco niente però sono diventata ancora più parsimoniosa perché allora la mia idea era semplicemente questa non so cosa ne pensate ma volevo fare qualcosa di sì, di semplice perché è un periodo che non ho che già non, non mi piacciono le cose troppo elaborate ma è un periodo che mi piacciono ancora di meno. Non trovo più la colla stick. Eccola qua. Boh, sarà l'estate. Sarà sarà il sole. Non so, io ho più voglia di cose. di cose semplici. Quindi facciamo semplicemente così. Secondo me viene bella. È bella lo stesso. Ok, così questa la metterei un po' più in su e questa un po' più in giù non le metto allineate le metto così ok e anche questa la mettiamo qua di fianco perfetto così no, mettiamola così eccoci cosa ne dite? ditemi un po', un po'. vediamo un po bellina e poi vediamo se ci sta bene visto che questa è un po aperta sì io questa clips a me piace un sacco io non so se voi l'avete già fatta eh, perché però a me piace troppo guardate un po poi questo colore qua neutro si presta tutto e la nostra boh, il nostro flip album oppure come vi dicevo e è una pagina che voi potete attaccare e usarla per decorare quello che volete però sinceramente è talmente semplice e carina se dovete fare un regalo un pensierino mettere due cosine dentro guardate un po è bella che è fatta rimetto la mia clips tra l'altro voglio provare a fare delle, delle clips un po' diverse adesso ci penso e vediamo se trovo un altro modo di decorarle un po' particolari perché mi piacciono un sacco da utilizzare perfetto direi che ci siamo anche questo video spero che vi sia piaciuto un'idea un'ideuzza piccola piccola così però direi anche carina e poi anche soprattutto velocissima quindi quando non si ha tempo come in questo momento che uno magari ha voglia di fare anche altre cose in 4 e 4 48 si può fare qualcosa di bello Ditemi quello che, che ne pensate nei commenti, spero che anche questo video vi sia piaciuto e ci vediamo con il prossimo lavorettino. Un bacione e buona giornata. Ciao ciao!